Sono due carte parecchio belle insieme. Oggi se le osservo la prima cosa che mi dicono che non è tanto chi voglio essere ma chi sono. Non cosa voglio decidere di essere, chi voglio diventare nella vita ma chi sono nella vita. Ad un certo momento il mio spirito e la mia anima hanno incarnato un corpo, una vita, nella materia. E' accaduto questo, da un punto centrale di intento, quello che andiamo a cercare con la ginnastica nel terzo chakra, questo che accompagniamo fuori, ad un certo momento si mettono insieme i miei tre corpi, E inizia questa esistenza. E in questa esistenza io ho una famiglia. Perché non si nasce sulla terra se non si ha una mamma e un papà. Bravi, cattivi, belli, brutti, ci sono gli avi. Che sono gli avi della mia famiglia fisica e gli avi della mia famiglia energetica. Che magari non hanno un legame di sangue con me, ma ce l'hanno di anima. Allora, quando mi incarno, quando nasco, mi inserisco come una tesserina del mosaico. Incastro il mio intento di vivere con quello dell'universo che mi accoglie, della vita che già scorre ed è incarnata sulla Terra. Accadono queste due cose. non sono una materia informe, non nasco come una tabula rasa, un pezzettino di creta che posso malleare come mi pare per darmi la forma che mi piace di più, perché l'ho vista in tele, perché l'ho letta in un libro, perché la decido dentro di me che è la mia preferita. Nasco con una forma, con delle caratteristiche, con dei tratti chimici, genetici, fisici, a volte anche con delle malattie già subito dalla nascita, a volte con delle doti straordinarie, congenite, che mi fanno unico. Sono proprio io. Quindi, se io nasco alta un metro e cinquanta, perché la mia genetica e il mio corso di vita mi hanno portata così, e passo l'esistenza a desiderare di essere alta un metro e e avrò un'esistenza ben difficile, ben in salita e soprattutto ci butterò tante tante energie lì dentro. C'è come un patto che si fa con la vita quando si viene al mondo e queste due carte ce lo dicono chiaramente. Da una parte c'è la mia emanazione, di spirito, di anima e di materia, che crea una vita incarnata nei tre corpi sulla terra. E questa è la spinta. Dall'altra parte c'è una scia, un flusso, una cornice di avi fisici ed energetici, tangibili e sottili, che mi prende e mi accoglie. mi aiuta, tira, perché io entri nella vita, è un incontro di due parti, quindi non è tanto chi voglio diventare, è chi sono fin dall'inizio, altrimenti non sarei nato. E In tutto questo il libero arbitrio doveva finire, perché eh, se sono nato con la genetica irosa, allora devo spaccare tutto, perché tanto sono fatto così e non ho modo di essere nient'altro assolutamente, il libero arbitrio sta non nel decidere chi voglio essere, nel decidere come voglio essere chi sono. Quindi io, dentro di me, ho una genetica e un'educazione familiare che mi rende molto semplice arrabbiarmi e arrabbiarmi tanto. Può diventare spacco tutto, può diventare una carica di energia pazzesca che mi fa superare delle difficoltà, mi fa trovare delle idee, mi fa trovare un coraggio e un'iniziativa che a volte le persone mi guardano e dicono, ma come fai a cambiare tutto in questo modo? Come fai a mettere continuamente in movimento? Incanalo quello che sono, come decido? Se io di natura sono una persona pigra, tanto vale farci pace con questa cosa, ma vuol dire che dovrò restare sul divano a non fare niente tutto il giorno e a mangiare panini? Assolutamente no. La mia pigrizia posso viverla come pazienza, capacità contemplativa, spazio d'ascolto, spazio creativo, contatto con la bellezza. Sono chi sono, ma come sono chi sono lo decido io. È una questione di intento. Non bisogna confondere i due piani, non si cambia chi sono, cambio le decisioni che prendo tenendo conto di chi sono. Questa è una distinzione fondamentale, se no si passa tutta la vita a pensare di dover arrivare da qualche parte ad essere gli eterni studenti, a 70 anni, a 80 anni, a 90 anni, sto ancora imparando. Sì, non si finisce mai di imparare nella vita, sono d'accordo con te, però a un certo momento è come fare le elementari che hai compiuto 20 anni, è come andare alle medie in macchina, a un certo momento devi essere da un'altra parte, ci sono altri percorsi dove puoi imparare, bisogna aggiornare la visione che abbiamo di noi diventa possibile trasformarsi. Se continuo costantemente a pensare che mi sto trasformando per diventare qualcuno che voglio essere, per diventare una versione migliore di me, per raggiungere l'illuminazione, e non ci arriverò mai all'illuminazione perché sarà sempre un puntino all'orizzonte, è come camminare e dire arriverò a toccare la fine dell'arcobaleno la vedo la fine dell'arcobaleno, ma non è un punto fisico che posso raggiungere, è un orientamento, è lago della bussola, è un sogno, è una visione. Importantissimo, ma non devo confondere il fatto di seguire la direzione di una visione, di un sogno, con l'attesa ad arrivarci, e altrimenti sono come i cricetini che corrono sempre nella ruota. Cerco di trasformare qualcosa che non è trasformabile, perché il patto tra il mio intento e la famiglia fisica e sottile che mi accoglie nella vita incarnata sulla terra è bello che è stabilito, sta qui dentro. Nel momento in cui nasco sulla terra sono chi sono. La libertà sta nel decidere come lo voglio essere ma questo è l'inizio di quando vengo a vivere sulla terra, da una parte spingo e dall'altra mi accolgono, altrimenti non si nasce, altrimenti non si trova lo spazio, non si ha la forza di fare tutto da soli, solo spingendo e non si può essere obbligati, solo venendo tirati stanno insieme queste due carte. E davvero stringo un patto di appartenenza, di partecipazione alla vita. Come fanno gli alberi quando vengono piantati in un punto? Per attecchire lì, per vivere lì, fanno un patto con la terra. Io sono questo e fino a che muoio in questo corpo sarò questo qui poi a seconda del clima, degli altri alberi, di come cambia il vento, della stagione, degli animali, l'albero è in continua trasformazione, è in continuo adattamento, ma la sua essenza la ricorda e la conosce costantemente. Se è un castagno non si illuderà mai d'essere un abete, non cercherà mai di diventare un abete, farà tutto il suo meglio e tutto quello che può da castagno. E la stessa cosa accade con noi. Se la smetto di voler controllare quello che mi accade dentro, ma semplicemente inizio a capire di poterlo cavalcare, volarci sopra, dirigerlo, surfare, eh, la giornata diventa parecchio interessante tanti sensi di colpa, tanti sensi di ho sbagliato, sono sbagliata, dovrei essere migliore, non mi dovrebbe accadere questo, lasciano spazio, smettono di rubare energia e iniziamo a gestire quello che siamo. Se io ho facilità ad arrabbiarmi e tutte le volte che mi arrabbio poi passo 50 minuti a fare... non dovrei essere così no no non dovrei, io vorrei essere più zen, più calma, tutta la mia energia se ne va lì, la mia personalità è enfatizzata al massimo e che cosa ne ricaviamo? Niente, che rimango sempre ferma allo stesso punto. Se invece mi accorgo che mi sto arrabbiando perché è parte della mia natura allora ho almeno la possibilità di giocarmela, magari spaccherò tutto e allora lì sì, potrò dire, cavolo, la prossima volta devo essere più veloce, devo essere più pronta, devo riuscire a cavalcarla, non devo perdere il contatto con questa rabbia. È una forma d'energia, la devo surfare, la devo cavalcare, devo volarci sopra. E riproverò, perché tanto se sono prona alla rabbia, dopo cinque minuti mi riaccadrà. Se non sono cinque minuti è un giorno, <ride> se va bene due. Oppure se mi accorgo in tempo e sono abbastanza allenata quella rabbia lì la incanalo come energia dove dico io e diventa qualcosa di molto interessante, diventa una risposta nuova alla persona che ho davanti, diventa una possibilità, diventa un'idea, diventa un'azione che magari prima non avevo il coraggio di compiere, diventa un movimento, una danza, un disegno, una geometria. Thank you.